Sì, grazie, grazie Presidente, e iniziamo gli atti di indirizzo elaborati eh, dal gruppo Capitano del Movimento 5 Stelle, iniziamo con il parcheggio di scambio Cornelia, un, una ferita aperta nel tessuto della nostra città, parliamo di un parcheggio praticamente mai utilizzato, costato quasi 50 milioni di euro, realizzato ormai quasi eh, 20 anni fa all'inizio degli anni 2000, un parcheggio che eh, era, paventava delle soluzioni tecnologiche forse un pochino azzardate e che di fatto non è stato mai uh, utilizzato. Abbiamo affrontato questo tema in, uh, in Commissione Mobilità anche qualche, qualche tempo fa e la vicenda è abbastanza articolata e complessa e magari eviterei di, eh, di, di, di, riassumerla, di riassumerla qui perché veramente potremmo stare ore a parlarne. E comunque con questo ordine del giorno chiediamo di uh, modificare l'ordinanza originaria che andava a, a dare la possibilità di riqualificare finalmente questo parcheggio, perché, riporto proprio dei dati che sono emersi nella Commissione che abbiamo svolto sul tema qualche tempo fa, in sostanza si pensava di ricavare un numero di parcheggi molto superiore a quello che poi in realtà fattivamente, sono fattivamente recuperabili da, da da, dal, dall'infrastruttura attuale che è abbandonata, quindi chiediamo magari all'assessore di modificare l'ordinanza dell'epoca, All'epoca si parla di ordinanza perché c'era il commissario straordinario all'emergenza traffico, oggi si parlerebbe di una delibera di giunta, quindi modificare i parametri e procedere quindi a un nuovo atto, che, eh, un nuovo atto eh, ovviamente una procedura pubblica, che eh, dia quindi la possibilità finalmente a degli operatori che vogliono farlo di riqualificare eh, quel parcheggio. Ad oggi siamo fermi perché questo iter era già partito ma con un numero di posti, di posti talmente elevato da, da non poter sostenere i costi della, della riqualificazione mm